Oh che cazzo devo... Oh! Sì! Porco dio qua no però ragazzi! Allora. Se memoria non mi inganna. Se memoria non mi inganna... Io devo andare in quel posto. Ciao scorpion. Quante ce ne mancano? Una Una ce ne manca Perfetto Ci manca proprio quella Ci manca L'avevo detto Ma il problema è Come caccio Ci va in quel posto Chi se lo ricorda Dovrebbe esserci una botola Qui Esattamente qui Quindi ora Il modo è Come aprirla no. No. Porco Dio Mannai al Signore Cristo Mutanda, San Gennaro, il Cristofolo Colombo. Iniziamo malissimo, iniziamo. Dai. Yeah. Ok, ora si deve correre a salvar, ragazzi. Ora spunterà qualcuno. Ma dov'è che si salva? In sto posto di merda. Dove che sono? Allora, teoricamente, eh, infatti, ricordavo, ricordavo. Comunque, dalla mappa le stanze cioè, dalla mappa sta casa sembra enorme, in realtà è piccola. Si salva. FBI, Questo non l'aspettavo, signor Alfa. I wiso di contattare il spirito di Aldwin Atkinson. I colo out. Ai tu è presente con me. Aldwin, i invito a gioco me. Ti invito a unirti a me. Questo mi sa che non la usa la tavola di Ouija, <sussurra> se questo si presenta direttamente, ve lo dico io. E lo sapevo. brutto gesto Un brutto gesto qualcuno compare nel nel buio ma devo fare qualcosa I repeat, was that ah, you, okay. D. Dai. Muori. Ah, ok, la risposta è yes, non la D, ok. Got. Go. Goa Go away. Go away, Please, Aldwin. I need your help. No. Right. Y. O. U. U. U. S. H S. -H. O. Show. Show. Soul E eh, ormai mi son perso Eh open up! Edwin, in pratica è il tizio che ci aveva l'armadio segregato in, in soffitta E la libreria Non dovremmo essere qui Lo so, e l'apologico per ti disturbi Porremmo Puoi aiutarti? Ho solo una domanda mi sto cagando addosso, dovresti vedere io. Yes. Ma io non credo che sia Eldwine, ragazzi. Mi sa che dice di no. No. Sure. No shiu C'iu Shui She will Ecco She will Be Be Be Beat Been Bin been... Grai Ah, she'll be angry. Lei si arrabbierà ok. Ciao know, ma Please give me the code. Say yes, Ciao, torre. È incazzato, eh mo si incazza nero ragazzi. Lo dico, si incazza totalmente. 9 1 3 7 9137 Sta impazzendo Che cazzo sta facendo 9137 ragazzi Capito il che Eh si sta incazzando cazzare eh? 9 ricordate 9-1-3-7 Merda Vabbè, Abbiamo il talismano Libreria Basta bovino Cristo Eccola è incazzata E eh, certo E che cazzo è ora Minchia no Così no eh lo dico, se prima camminavo ora striscia anche sui soffitti. Si salva. Di corsa anche. FBI Porco Dio! Va! Naggia a voi, mannaggia. Godo! Talismano Statuetta che abbiamo già preso L'immagine dell'ufficio Ma è gi Sarà giù l'immagine dell'ufficio giù Credo Credo che sia giù ragazzi Ok Ricordavo bene infatti C'erano tipo dei segni Ecco qua era E' questo E' qua Sono un grande sono un grande figlio della mignotta, Io da qua non, non ci passo Sai che siamo costretti Bel posto della minchia Aggiungerei comunque Ar Porco dio qua no però ragazzi Vi supplico E poi è proprio, proprio il tempo perfetto Che ho cliccato il tasto per prendere sto cazzo d'artefatto. Qua dobbiamo bruciare tutto ragazzi E ovviamente Può non compare il demone, mi sembra logico. Che ora mi chiude dentro Sapevo Lo oh, sapevo solo io Where you at? Where you at? Oh, oh my god. Wombo, combo. Porco di... Così no, però, eh. Mannaggia la miseria! Stavo canticchiando da solo. Sono cagato. Porco. Lo cazzo è il camino. Ragazzo, è il camino. Salvo tutto, salvo tutto, salvo tutto. <ride> Come è bloccata, mortacci tua? Brucia l'artefatto, giusto, non posso portare artefatti là dentro. Il camino, godo. Muori, stronzo. <ride> Tacci vostra E io che ve li ho messi Questo sound di merda Godo Ok mancano tre artefatti ragazzi C'è tua Scorpion! <susurra> <susurra> Ma questa che cazzo ci fa qui No, no, no, no, no, no, è uno scam, ragazzi, uno scam È uno scam, ragazzi, è uno scam Grazie, Scorpion Io non ci sarei mai rivenuto qui No, no, è uno scam, ragazzi È uno scam Cioè, vuoi dirmi che è stato tutto il tempo qua a terra la chiave? No, è impossibile Impossibile Impossibile, ragazzi Vado lì mi salta in faccia Sicuro, proprio Vole vengo lì eh Eh te pareo Stanza più inquietante di questa non esiste Perché i bambini morti sono inquietanti ragazzi Cioè che cosa hanno di speciale Senti quell'altra scalmanata Ci sono delle PM M E, K, 3, 3 FBI, open up! P, E M o W non si sa PECM33 Come cazzo, che cazzo non lo so? Eh no. No, mi sa che non è un indizio. Ah no, invece sì, PEKW33. Eh ma che cazzo vuol dire? K-W-3 Capisco. No, ovviamente noi vediamo un pertugio e ci infiliamo. Occhio di corvo, eccolo. Occhio di corvo uno su due. Dai, chi mi devo aspettare? pipi <S in titolo> pipi. Tanto le bambole ora si muoveranno ragazzi Guardate questa bambola che faccia inquietante BASTA Eh lo sapevo Oh che cazzo devo Oh Oggi, penso possa bastare, ragazzi. Già mi sono son girato i coglioni in un'ora di Dark Occult. credo che per oggi possa bastare. Se ne riparla sabato. Sì, mi ha ucciso alla fine. Mi ha ucciso. Lo sapevo, ragazzi.